No, no, non è cambiato, non era capito. Allora, chi ha fatto il cartello? Che Io non lo faccio pagare il tasto quattro voto danno. Eeeh, mannaggia Gesù Cristo, porco dio. E che spaccimmon, mannaggia la mano fa può niente, mannaggia Gesù Cristo. E porco dio. Ma lo fa sempre a sto Mago, passo spaccimmon e Luigi. E che spaccimmon.